Leggo, vabbè, un ultimo inedito. Così eh, apriamo proprio. Eccola qua. Più ah, quanto sì, del concorso 8, 8 milioni? Uh, no, no, proprio... è un inedito. Ah, ah un inedito. Okay. Tra l'altro, vabbè, non sono ancora le 8 di sera, però quasi. Eh, visto che si avvicina il, il Natale, è una poesia che si avvicina all'atmosfera natalizia. All'alore natalizia, ok. Le otto di sera, il tramonto è già sceso da un pezzo, le notizie scorrono a tutto volume, raccontano i dissapori di un tempo stretto, in cui il vischio è l'unica credenza salda nell'avvento, la pioggia insiste da giorni, l'asfalto è un fiume, le lontananze si specchiano dentro le crepe delle strade, la vigilia di Natale con l'anima in raccoglimento, dirò addio Dio chi siamo, finalmente lo vedrò passare da queste parti e mi potrà spiegare il mistero di un amore così grande. Forse mi dirà che è tutto nel cielo che rischiara, nessun arcano, ma una vita che in segreto aiuta l'unione tra reminiscenza. Bravo. Allora. Sicuramente tutti conoscete Michela Zanarella eh, con la Beh, quale non, sì, ma... detto. non è detto eh, Chi non la conosce? Beh, Castagna non ti conosce No, sì, neanche Casau mm. ah, No, tipo, non è vero, è vero Quindi eh, ho detto una cosa sbagliata eh, Vabbè, io con Michela ho un'amicizia particolare Una stima particolare E vorrei che insomma, tu raccontassi il tuo incontro con la poesia il tuo incontro è quasi mistico, perché questa poesia era quasi mistica, il tuo incontro con la poesia è quasi mistico, no? Sì, è è so quasi sovrannaturale direi. Beh sì, Spirituale. È un incontro molto particolare, sì. perché eh, ho iniziato a scrivere in un modo eh, forse che neanche io mi aspettavo da quando ho... ho avuto questo incontro con, con la scrittura in versi. E, tutto è iniziato dopo un incidente stradale a cui sono sopravvissuta. E non avevo mai scritto poesia prima di allora, anzi, era qualcosa forse molto lontana da me, visto che comunque la mia vita scorreva tra le mura di un'azienda, un quindi lavoravo. Un'azienda che mm, nulla a che fare con la poesia? Sì, lavoravo in un mattatoio, <ride> quindi eh, in un ambiente forse non proprio del tutto femminile, anzi, prettamente maschile, quindi la mia vita era in un ambiente di fabbrica, diciamo. E dove comunque ero amministrativa quindi la mia attività era prettamente commerciale quindi la, la poesia era qualcosa per me disconosciuto anche se sin da bambina ho sempre amato leggere moltissimo quindi ho del, dei ricordi legati anche al, al mio rapporto con l'infanzia, con mio padre che forse è stato un po' diciamo l'apripista con l'amore per la lettura perché da quando ero piccolissima gli regalava tantissimi libri da leggere e penso che questo sia un gesto molto bello da parte di un genitore che spera che il futuro de, della, della figlia magari possa essere magari diverso dal suo comunque avendo avuto un'infanzia un molto difficile essendo cresciuto senza padre e, e in, in collegio quindi una vita non facile quindi ha sempre desiderato per me che, che comunque mi dedicassi alla lettura e che crescessi con, con una consapevolezza dell'amore verso i libri e del contenuto dei libri. Poi dopo questo incidente... E eh, sei stata in coma. Sì, eh, ho vissuto questa, questa esperienza che mi ha completamente cambiato la vita. Devo dire che mi ritengo fortunata perché sono qui a parlarne e, e la poesia è una fantastica compagna di viaggio che da più di 15 anni ormai mi accompagna, e dopo tante pubblicazioni sia sul territorio nazionale che all'estero, l'ultima raccolta fortunatamente viaggio da sola in lingua araba e... E devo dire che sono contenta perché uscirà a breve anche una pubblicazione in lingua spagnola in Colombia particolarmente, suona particolarmente bene la tua poesia in spagnolo sì, devo dire che sì. la, lo spagnolo si sposa molto sì, bene e si avvicina anche al, alle mie origini venete e al mio dialetto veneto quindi sono particolarmente felice della lingua spagnola perché comunque è la cadenza del mio dialetto quindi si avvicina molto anche a al mio parlato familiare, comunque io parlo il dialetto e, e ci tengo molto al dialetto perché lo considero comunque una lingua vera e propria. E tu non hai scritto, scritto nulla il dialetto? Sì, ho scritto anche. Per dire che per scrivere in dialetto ci vuole una competenza, una conoscenza comunque. Anche una musicalità, comunque. Sì, sicuramente diversa. mi piacerebbe approfondire e credo che lo farò, perché una raccolta tutta in dialetto veneto mi piacerebbe sì. molto. Che è poi il dialetto padovano, sì, che, eh, che poi ci sono tante sfumature da zona a zona, sì, quindi sì. è complicatissimo. Complicatissimo, e, e poi come ho sempre detto io, le, le poesie di Michela si leggono da sole, cioè sono già musicali, c'è già la musica dentro. Sì, eh, sì. Quindi quella sarà un'altra musicalità ancora che cioè, no? dovrei trovare. Quindi... Sì, ma no, quello sicuramente mi piace sperimentare, quindi sicuramente da, sia dalla scrittura per quanto riguarda la poesia ma anche quella che è poi la mia professione essendo comunque giornalista e quindi la, la scrittura è entrata a 365 66 io direi sento. ma lei ha detto una cosa importante lei è pubblicata ma non è solo pubblicata è anche è anche pluri premiata <ride> no ma diciamo è questa è una vecchia, vecchia che... storia che una vecchia storia è una vecchia battuta che facciamo sempre no, è, è verissima però insomma ogni volta aggiungiamo pluri premiata sì, sì, sì. e appunto a... a te quale artista del cancro quale sei ti chiedo con eh, questo racconto molto bello che hai fatto di tuo padre che io in realtà non conoscevo nonostante noi abbiamo condiviso notti e notti a radio impegno in cui veramente stavo a raccontare di tutto noi facevamo delle notti a radio impegno che duravano sette ore ne abbiamo fatte tante però questa cosa di, di tuo padre è molto bella non la sapevo e ti chiedo se per te la poesia è più madre o più padre bella domanda è la stessa domanda in riferimento alla fede se, se Dio è maschile o femminile, che secondo me c'è un po' di, di femminile e maschile in tutto, in ognuno di noi, e, e quindi non faccio, non faccio distinzioni di genere, nel senso che penso che ci sia un'unione un tra, tra le due alle due realtà e quindi beh non per niente è citato Dio e Donna mm -hmm. che è insomma un monologo che okay. abbiamo fatto per anni <ride> eh, tragicamente praticamente rosso, tragicamente rosso. stiamo andando ancora avanti stiamo eh, andando ancora avanti eh. per Te anni riprenderemo, eh, riprenderemo mm -hmm. un monologo che che era scritto per me, e Giuseppe nel quale Giuseppe mi ha diretto, eh, sulla violenza sulle donne. C'è anche un libro che contiene, anche un libro. monologo, che eh, spero di ripubblicare il libro in, in versione aggiornata. No. E infatti eh, oggi è 4 dicembre, siamo abbastanza vicini alla data no, del, della giornata contro la violenza sulle donne e io ti chiedo... Eh, Secondo te qual è la strada ancora che le donne, siamo tante artiste donne oggi Lì c'è l'angoletto eh, maschile, l'androceola, cioè, eh, qua c'è il gineceo eh, No, vabbè, eh, rotto eh, Qual è la strada secondo te che le artiste donne ancora devono, devono allora, secondo me, percorrere? Secondo me eh, non si finisce mai di di promuovere, di sensibilizzare su questo argomento, io direi sensibilizzare principalmente, ma quello che secondo me manca ancora, che, che vedo che manca soprattutto tra donne artiste, è che non, non tutte sono in legame di condivisione, quindi di solito, un mezzo di, Bruno, di, no? di solito c'è anche eh. una sorta di conflitto, invece io penso che per per costruire un percorso che parta prima da, da noi, perché se non, non analizziamo prima noi stesse eh, è difficile poi dare uno sguardo esterno a quello che ci circonda perché se non ci guardiamo dentro per prima eh, è inutile anche lavorare su questo argomento quindi eh, secondo me c'è ancora molta strada da fare perché lo sappiamo bene che in ogni ambiente è sempre difficile trovare collaborazioni eh, che durino nel tempo a parte il nostro caso che non noi soltanto. lavoriamo da anni insieme e, e perché non, che non sempre... abbiamo mai avuto nessun tipo no, di collaborazione, anzi tutt'altro no? no, nel tutto. senso che mh, il fatto che comunque eh, si parta e, e non ci si senta mai superiori agli altri ecco, questo è il primo tassello su cui lavorare cioè sì. il fatto di comunque mettersi allo stesso allo stesso piano degli altri e penso che Bruno eh, all'inizio quindi proprio all'esordio della nascita quindi eh, da allora devo dire L'ho seguito anche non avendo magari la possibilità di essere presente come Beh, avrei tante voluto, cose però devo dire che il suo impegno negli anni è sempre rimasto un punto fermo e di riferimento per ognuno di noi. Quindi se eh, direi eh, come posso... dicevi tu giustamente l'impegno deve essere sempre costruttivo no? sì. eh, l'impegno deve essere sempre a sostenersi a vicenda e soprattutto a partire da un'accettazione di se stessi come dicevi giustamente tu e non diciamo in qualche modo di mettere avanti certo. l'ego perché purtroppo eh, Beh, è anche noi artisti cosa... lo sappiamo l'ego è... a volte prevale <ride> a quindi... volte prevale però eh. invece è ecco, quel merito di un'associazione però non è nemmeno una colpa infatti, ah. nel senso che comunque a, a ognuno di noi ovviamente fa piacere no? avere un riconoscimento sentirsi considerato è, è, bello, è bello comunque eh, avere anche l'entusiasmo sì mettendoci tutto l'impegno e la volontà e eh, speriamo di raggiungere sempre qualcosa di importante sì. infatti. Beh, io direi, visto che eh, abbiamo parlato di associazioni tra amiche e anche nel nostro caso io direi insomma di, di chiamare adesso Giuseppe dopo aver fatto un bellissimo applauso a Michela che è una persona che non la conosceva oggi chi oggi